ciao ruby dove sei? eh dove vuoi che sia massi ciao a casa non però quando ci vediamo? adesso ci vediamo massi ci stiamo vedendo adesso no quando ci vediamo per un aperitivo eh, anche su quello guarda mi trovi prontissimo tu che cosa prendi? io vino rosso tu? e un bicchiere di vino sia sì, ah. allora salute allora salute a Sibili sano su